Italia 2018, siamo allo stand della Micromic e ci troviamo in compagnia di Edoardo Daghetti, il responsabile commerciale per il Nord Italia. Buongiorno Edoardo e benvenuto dinanzi alle telecamere di VeninTV.it è un piacere essere qua con voi finalmente. Tu da quanti anni sei nel settore della distribuzione automatica? Sono nel settore di distribuzione automatica da circa ormai 20 anni, sono nato a Bergamo, dopo gli studi ho consegnato il curriculum in Bianchi Vending dove sono stato appunto assunto e lì ho iniziato la mia carriera con appunto Bianchi per poi passare in IWS Italia come coordinatore dei tecnici interni del centro revisioni di Orio e poi dopo sono stato chiamato appunto dalla Micromic. Quindi diciamo che la mia storia parte proprio da fabbricante e gestore e adesso attualmente ci mi trovo a vendere appunto ricambistica per, per il vending. Che cosa fa la MicroMic? Presentiamola a coloro che ancora non la conoscono. Allora, la MicroMic è focalizzata soprattutto nel settore dei ricambi appunto per tutti i migliori marchi della distribuzione automatica. Quindi se guardiamo questi articoli parliamo di Necta, Bianchi, e Rea e altri marchi. Cosa presentate qui a venditalia 2018 quest'anno a venditalia 2018 presentiamo una gamma di nuovi articoli eh, appunto per le migliori marche di distributori automatici eh, partiamo di parti di eh, soprattutto di plastiche eh, parti meccaniche e anche pompe eccetera eccetera molti particolari insomma eh, sono tanti perché io no, ho, visto, ho visto il vostro catalogo che è un librone tutto cartaceo l'avete anche in digitale, ma quello cartaceo è veramente un librone con oltre 4.000 articoli. Nel frattempo, mentre tu parlavi, scorrevano le immagini di alcuni dei vostri prodotti che state presentando qui a Venditalia. Per tutti coloro che sono dall'altra parte e che desiderano entrare in contatto con Micromic perché ancora non sono diventati i vostri clienti, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Il nostro indirizzo di posta è vendingchiocciolamic.com. E allora, ringrazio a tutti loro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi tre minuti. Buona giornata a tutti! E buon lavoro a te nel frattempo per tutti i visitatori che sono dietro la telecamera con, al vostro bancone. Io continuo a ehm, girare nei corridoi di Venditalia 2018 per documentare tutte le altre novità, o oh, quasi tutte ci stiamo provando, ma insomma eh, sono, sono tante, sono proprio tante. Qui a Milano nella quattro giorni dedicata alla distribuzione automatica, non andate via.